Incontriamo un grande vagabondo dello spirito, Thich Nhat Hanh. lui ha accettato di parlare con noi e noi ci siamo accontentati delle sue parole, se così si può dire, ma ecco, sentirete anche davvero che, che cose preziose sono uscite dalla conversazione che Flavio Pesetti ha avuto con lui. Chi è Tiknatan? Mm, <ride> <laughs> uh, like a flower. Non lo so. Sono fatto flower, di elementi che non sono like me, sunshine, come un fiore che è fatto solo di elementi cloud, che non so sono fiore, tipo so, il sole, so la pioggia, la nuvola, il mare, so il suolo. Quindi is, uh, che cos'è il fiore? Il fiore è fatto di tutti elementi che non sono il fiore, così come io stesso sono fatto di elementi che non sono me, i miei predecessori, i miei insegnanti, la mia istruzione, l'aria, l'acqua, eccetera. Nel buddismo, quindi, si dice non esiste un sé separato, tutto è composto da tutto il resto a quale degli elementi della natura lei si sente più vicino? Le stelle, la luna. Ci sono delle notti in cui rimango in piedi e guardo verso l'alto, anche se sono consapevole che c'è molta polvere. Ma durante il giorno, guardando verso il basso, è possibile mettersi in contatto con tante cose meravigliose, da un piccolissimo fiore nell'erba alle montagne ai fiumi. Anche la terra è bellissima, anche se è ricoperta da tanta polvere. Lei è nato in Vietnam ed è diventato monaco buddista giovanissimo, all'età di 16 anni. E fin dall'inizio, ma soprattutto come sappiamo durante la guerra del Vietnam, si è adoperato per trasformare il suo buddismo da contemplativo a strumento di pace. Come è avvenuto questo passaggio da meditazione ad azione? È bellissimo condurre la vita uh, del monaco e se dovessi ricominciare farei nuovamente il monaco perché hai tanta libertà ed è una grande gioia stringere la mano dei bambini, praticare il lavoro e la meditazione su questo pianeta e se sei un buon praticante, ti rendi conto di essere in grado di entrare in contatto con tutte le meraviglie della vita disponibili al momento e vorresti trasmettere le tue capacità di guardare, di vedere alle generazioni future. E questo è ciò che mi piace fare ogni giorno. Cercare di trasmettere alle generazioni più giovani quella capacità di vivere in profondità, in maniera da entrare in contatto con le meraviglie della vita che sono disponibili nel qui ed ora. Dal momento che si cerca di imparare a vivere il presente, si incontra la sofferenza, la distruzione provocata dalla violenza e dal dolore, ed è questo il motivo per cui non ci si può astenere dal fare qualcosa o dire qualcosa al fine di contribuire a fermare il corso della violenza e della distruzione. Questo si cerca di farlo insieme ad altre persone che hanno più o meno seguito lo stesso percorso di illuminazione, vivendo nel Sangha, sapendo che devi seguire una strada, quella della compassione e della non violenza e questa è una cosa ottima che può nutrire te e la tua comunità. Dal Vietnam ad oggi, cosa è cambiato nella lotta per la non-violenza? In un mondo sempre più tecnologizzato dal punto di vista militare e con una diplomazia sempre più debole, quali sono secondo lei le armi di oggi per fermare la violenza ed ottenere la pace? You use violence. Al fine the... di trasformare la violenza matematicamente... non è possibile ricorrere <laughs> ad altra violenza. Questo è matematicamente sicuro. Deve esserci quindi qualcosa che possa neutralizzare la violenza. Le armi nascono da noi perché abbiamo tante paure, tanta rabbia ed è per questo che dobbiamo fabbricare le armi. Se tuttavia sappiamo come trasformare la paura e la rabbia dentro di noi non è necessario fabbricare tante armi. Possiamo ricorrere ad altri mezzi per raggiungere i nostri obiettivi. C'è ignoranza e incomprensione da tutte le parti ed è questo il motivo per cui ci devono essere dei modi per creare una comunicazione al fine di contribuire ad eliminare le percezioni sbagliate in noi stessi ed aiutare gli altri ad eliminare percezioni sbagliate in se stessi. Tutto ciò è possibile se siamo in grado di eliminare le percezioni errate, di capirci a vicenda. Non avremo più paura gli uni degli altri e non avremo più bisogno di ucciderci a vicenda. I nostri leader politici, però, non sono stati addestrati a fare queste cose, come utilizzare un modo di esprimersi gentile al fine di comunicare agli altri la propria esperienza, utilizzando le tecniche di ascolto profondo e compassionevole per capire l'altro, per aiutarlo ad esprimersi. Se non si è addestrati a questo tipo di pratica, non si è in grado di esercitarla. Si pensa sempre ad utilizzare le bombe, le armi. E questa è la condizione della nostra società oggi. Se eleggiamo delle persone incapaci di raggiungere la pace dentro se stessi e con la propria famiglia, una volta eletti, non saranno in grado di fare ciò che si vuole che facciano, la pace con altre nazioni. Anche lei di fronte all'ingiustizia o alla morte ha provato rabbia? è in tutti. La rabbia è dentro ciascuno di noi. È una specie di energia che ci viene trasmessa dai genitori, dagli antenati, dalla società. Ed il seme della rabbia può essere annaffiato ogni giorno da ciò che si vede, si sente, si legge e così via. La pratica della pace, quindi, significa non consentire che si annaffi dentro di noi il seme della rabbia, lasciando che sia invece il seme della compassione e della comprensione ad essere annaffiato ogni giorno. Se non avessi avuto la rabbia, non avrei dovuto praticare come monaco, poiché avevo rabbia ed altri tipi di semi negativi dentro di me. Ho dovuto praticare come monaco uh, e nel corso della pratica ho imparato il modo per trasformare uh, questi uh, elementi uh, negativi dentro di me practice, ed è per questo che posso uh, condividere uh, la mia pratica con uh, altri. Uh, in Quando insegno ai miei allievi, practice, siano essi monaci o laici, learn, uh, my, uh, attingo dalla mia esperienza uh, my personale my della pratica non prendo gli insegnamenti dagli scritti o dai libri perché sono tutti in grado di leggere un libro o uno scritto, ma ciò che si può offrire è il frutto della propria pratica.